Ciao a tutti carissimi amici e vi do il benvenuto sul mio canale e anche su questo video. Oggi vorrei parlare di un tema che comunque credo interessi un po' a tutte le coppie e un po' a tutti noi e sono le cose non dette nella coppia. Cosa sono le cose non dette? Spesso e volentieri noi commettiamo l'errore di non dire una cosa che ci ha fatto male. Una cosa che troviamo totalmente ingiusta qualcosa che non ci è piaciuto per il bene del, del momento per non creare situazioni di litigi per insomma per non alzare dei polveroni che cosa succede spesso e volentieri facendo così è ancora molto peggio perché ci teniamo dentro questa cosa questa cosa che ci ha fatto male che ci ha fatto soffrire, che noi volevamo o ci aspettavamo dall'altra persona e la nostra rabbia cresce, cresce, cresce giorno dopo giorno, giorno dopo giorno e alla fine questa cosa diventa immensa. Facciamo un esempio di quel che sto dicendo. Mm, ma non lo so, magari eh, il vostro partner vi fa una promessa. Le promesse possono essere eh, di, tante, di tante entità perché quando ti sposi, quando vai a convivere, quando ti fidanzi comunque già fai delle promesse all'altra persona soltanto comunque con una decisione prometti di prenderti cura dell'altra persona, prometti di starle vicino, prometti di amarlo, di curarlo, prometti di, di dare, insomma di lottare assieme per il proprio benessere fai delle promesse comunque già soltanto con delle decisioni che prendi. In più, magari anche verbalmente, fisicamente, eccetera, fai anche altre promesse, no? Cosa succede quando ci viene fatta una promessa o noi facciamo una promessa all'altra persona e queste promesse non vengono mantenute? È molto molto brutto perché cosa succede? Ci sentiamo traditi dalla persona che ci dovrebbe amare, ci dovrebbe proteggere. Ma che cosa facciamo? Spesso e volentieri, quando l'altra persona non rispetta le proprie promesse, non compie con la propria parola, noi non è che ci sediamo e le diciamo «Guarda, tu mi hai promesso questa cosa, tu hai detto che avresti fatto questa cosa, tu non l'hai fatto in questo modo, mi hai tradita e mi hai delusa». Cosa facciamo noi invece? Per il bene della de, de, de pace, per non litigare, perché siamo talmente arrabbiati che se diciamo questa cosa, poi succede un putiferio: o per non creare dei putiferi, appunto, stiamo in silenzio, stiamo in silenzio, mandiamo ma avanti, mandiamo ma avanti. Ma che cosa succede alla nostra mente e soprattutto al nostro cuore? Continua a rimolginare, a rimolginare. No, mi hai dato questo. Ogni volta che l'altra persona dice la parola, eh sì, vabbè dentro di te dici: sì, sì, va tanto non mantieni mai le promesse. Ogni volta che l'altro ti propone, ah, facciamo questo, facciamo quello, pensi: sì, sì, vabbè tanto lo so già che non è vero perché tanto sei solo chiacchiere, solo parole, solo parole e fatti non ce ne sono. Ogni volta che l'altra persona vi offre qualcosa, vi dice ti darò questo, o voglio fare questo assieme a te pensi dentro di te stesso vabbè tanto bla bla bla e bla perché tanto non fai niente come non hai fatto questa cosa che avevi promesso allora che cosa bisogna fare innanzitutto forse spesso è sempre meglio non aspettarsi non aspettarsi cioè capire che anche se l'altra persona ti offre e ti promette può anche essere che non dia può anche essere che non faccia può succedere questo può succedere perché l'altra persona ovviamente prendendosi la responsabilità della propria azione può tranquillamente decidere di non mantenere le proprie promesse di non dare quello che ha promesso di dare di non proteggerti come ha promesso di proteggerti di non creare la vita che ha promesso di creare tutto questo può succedere, ovviamente però noi, voi, la persona che è stata tradita, ha assolutamente il diritto di starci male, ha assolutamente il diritto di prendere questa persona e dirle, tu mi hai tradita, tu non hai portato fuori l'immondizia, tu non mi hai comprato questa cosa che dovevi comprarmi per la casa, tu non hai portato i bambini a scuola, tu non hai contribuito, tu non hai fatto questo, tu mi hai promesso di fare questa cosa e non l'hai fatta mi hai promesso di darmi questa cosa e non me l'hai data questo tuo atteggiamento mi ha fatto star molto male non promettermi più cose che tu sai che non potrei mantenere E così, ci sfoghiamo e appena noi diciamo questa cosa appena la diciamo, credetemi perde completamente importanza Anzi, ah, siete voi che neanche le volete più alla fine questa cosa qua poi quando vi sfogate, la dite, non la vorrete neanche più, tanto non, non avrà tutta più tutta questa importanza, andrete avanti e le cose ritorneranno tranquillamente alla normalità e alla pace. Il problema però nasce quando te la tieni dentro, quando non dici niente, poi ogni situazione richiamerà quel vecchio dolore. E ad esempio come una ferita, no, per esempio quando ti fai un taglietto, e poi vai sempre a batterci sopra, è la stessa cosa, è la stessa cosa, hai questo taglietto aperto nel cuore, perché alla fine si creano delle piccole fratture, hai questo taglietto aperto nel cuore e ogni volta che l'altra persona fa il bello la bella, diciamo così, e promette, e dici che fa e dici che farà, tu dici, sì, vabbè, tanto lo so che non è vero. E allora la rabbia ti cresce e ricordi ancora che non ti ha dato, che non ti ha fatto, che non ti ha detto, che non c'è stato. E quindi che cosa succede? Rabbia, rabbia, rabbia. E anche se tu vuoi dimostrare affetto, amore, compassione e dolcezza in quel momento a quella persona, non ci riuscirai manco morta perché hai troppa rabbia dentro di te per qualcosa che non hai avuto o che non ti è, non ti è stato dato, che ti è stato promesso, ti è stato tolto, insomma, per questa eh, mancanza che hai subito, per questo tradimento, diciamo così, tra virgolette. Quindi, il consiglio è, le parole non dette, le cose non dette, non devono esistere. Piuttosto di litigare, piuttosto di andare incontro a una settimana di liti, piuttosto di andare incontro a musi eterni, a delle situazioni, anche ripicche, perché capita anche questo, diciamo quello che dobbiamo dire. Esprimiamo i nostri sentimenti, esprimiamo i nostri pensieri, apriamo il cuore al nostro dolore, esterniamo il nostro dolore. Se c'è qualcosa che non ci è piaciuto, che ci siamo sentiti male, che l'altro ci ha ferito in qualunque modo, dobbiamo assolutamente dirlo, perché parlare è l'inizio del dimenticare. Se tu dici quello che hai dentro, esterni, fai capire anche all'altra persona, che non sempre lo capisce, però, <ride> fai capire anche all'altra persona che ti ha deluso e che ti ha fatto del male, tu starai molto meglio starai molto meglio perché non coltiverai il dolore dentro di te, non coltiverai la rabbia dentro di te e quindi riuscirai tranquillamente anche a parlarne 4, 5, 6 volte di questa cosa in maniera tranquilla senza litigare, senza rabbia, senza odio e continuando in pace e armonia con il tuo lui o con la tua lei quindi carissimi amici, carissime coppie, quando c'è un problema quando c'è qualcosa che vi turba, che vi disturba, che vi fa male, ditelo, apritevi, esternate quello che sentite, parlate con l'altra persona. A volte può succedere che parli urlando e poi è sempre meglio calmarsi, ma parlatevi, ditevi quello che c'è da dire, perché l'altra persona vi vuole bene, vi deve ascoltare, vi vuole ascoltare, vi deve capire e vi vuole capire. Quindi carissime copie, contatti sempre su di voi. Conta su di te. Ciao!